Parliamo, ad esempio, del compound. Visto che dobbiamo andare su qualcosa di tecnologico, nel quale è considerato un arco dove non solo si mira, ma si collima due punti. Abbiamo una diotra, una lente che addirittura ingrandisce il bersaglio. Quindi per forza di cose siamo obbligati a fare 100. Non è così, Vabbè, quindi, ovviamente il bersaglio è molto più piccolo, ma l'approccio al tiro col compagno non è mirato, non è assolutamente mirato. Una cosa il, con l'essere umano ha innata. Questa sì, l'essere umano, il cervello umano, ha innato la possibilità di mettere in contrapposizione due cerchi a zero, con tolleranza a zero. Quindi, se io ho la possibilità di mettere due cerchi a zero, Ah. Siccome le reti neurali del cervello viaggiano alla velocità della luce, 300.000 km al secondo, io sono in grado di mettere a zero due cerchi concentrici in circa un milionesimo di secondi Orbene. Abbiamo detto prima che la mira deve accadere. Deve. Senza, uno dice, normalmente si dice, si sgancia senza, si rilascia le dita senza qualcosa. no, si mira senza qualcosa. Tutti, con po' compreso. Come? Se io, se è vero come è vero, che sono in grado di mettere due cerchi concentrici a zero, perfettamente in un milionesimo di secondo. E' vero, non ve lo posso dimostrare, ma ve lo assicuro. Cosa succede nel tiro? Beh, conosciamo il tiro, no? Del e quello degli altri, c'è cioè, tutta una serie, una sua sequenza che ho imparato bene, perché poi che io abbia quell'unico tiro dalla settimana da mettere o da, da effettuare con 100 tiri ma tutti nel centro è uguale, è la stessa identica cosa. È la stessa identica cosa. Se sì io che abbia da fare 100 frecce tutte nel centro o una sola è la stessa identica cosa. Mi devo comportare nella stessa identica maniera e cioè non pensare alla mira. Perché appena penso alla mira il mio controllo muscolare, il mio allineamento delle forze sul piano verticale, la mia postura diventano invariabili, vari anzi variabili Quindi, Qui, ricapitolato, postura, allineamenti, contatti, tutto inconscio, tutto conosco già bene, tutto sento che è fatto alla perfezione. da quando devo approcciare la mira, perché non è una mira vera e propria, perché a parte quel pallino viaggia, io non so se avete se mai provato a tirare col compagno, ma il pallino non sta fermo, eh? nessuno sta fermo, questo pallino gira, entra, esce, entra, esce, è vero? Sì, sì. Conferma il frontonista? Sì. Entra, esce, entra, esce e il peggior approccio potrebbe essere quello lo vedo entrare e farlo è la peggior cosa che uno potrebbe fare è, è assolutamente la mia. cosa deve fare allora? non mirare non mirare perché non mirare? perché io il mio inconscio il mio essere istintivo il mio forte istinto dentro di me mi permette di mettere due cerchi concentrici a zero in un milionesimo di secondo e se dal da quando premo il grilletto a quando parte la freccia da quando premo il grilletto a quando parte la freccia bastano un millesimo di secondo forse meno cioè forse di più, più forse di più ebbene voi lo sapete un millesimo di secondo quante volte ci sta un milionesimo di secondo mille volte io ho mille volte di tempo mille volte di tempo Per terminare inconsciamente ho mille volte di tempo quindi non mi deve non mi interessa minimamente non mi interessa, non lo devo fare. Devo essere istintivo, nel modo più assoluto. Perché? Perché so, per come mi sono allenato, per come ho creato il mio tiro, che la mira accadrà. Funziona. Funziona, funziona. Come si funziona? Quando io sono col mio dito e faccio l'azione corretta, ovviamente cercando di non indescare variabili, quindi andando indietro contro il letto, avendo un, un rilascio a sorpresa. Ma se tutto avviene in un millesimo di secondo e io la mia la faccio in un milionesimo, beh, mille volte di tempo in più per effettuare la correzione al momento, al momento giusto. In un attimo, in un attimo, tac, metto zero, quindi i cerchi concentrici e la freccia va perfettamente nella X funziona solo così qualsiasi tiro arco olimpico compreso quindi anche gli archi olimpici anche gli archi olimpici sono distintivi perché non mirano non se lo possono permettere. È certo. eh, la, la, la stessa uh, tipologia di tiro che eh, nel del eh, tiro con l'arco cioè non... Certo, Ma io eh, dico che c'è solo un tipo di tiro, non, non possono esistere altri tipi di tiro per Il tiro è logico che, attenzione, col suo giusto step di risoltezza, di, di, di risoluzione. Se io devo essere preciso e devo essere consapevole di dov'è il punto di mira, nel compone, abbiamo detto, io non è che chiudo gli occhi o non mi interessa sapere dove è il piede. Il pin lo vedo che entra e esce da quel centimetro giallo a 18 metri. Dovete entrare e uscire, non sono là pan fermo, tac, schiaccio il brilletto, non funziona così. Ecco perché dico che il tiro mirato non l'hanno inventato i tiratori istintivi scarsi. L'hanno inventato i tiratori istintivi scarsi il tiro mirato, perché il tiro mirato non esiste. Il tiro mirato non esiste. Un tiratore scarso che non ci prende, allora inventa qualcosa che la vuoi. mira, no, nessuno mira, nessuno deve mirare, perché la mira non è neanche un fondamentale, la mira deve accadere, è logico che io avrò un metodo di approcciare la mira, avrò oh, un metodo che accade, certo che avrò mira, ma c'è un metodo anche col dire istintivo, c'è quello so, che devo avere la mira. mi immagino la parabola, sono bravo a alzare un arco nel modo giusto, ma non la mira, eh, si l'arco nel modo, modo giusto e non nel modo sbagliato. Non oh, mi è la stessa cosa, non cambia niente, sono solo più preciso, più ripetibile. Quindi anche Frangilli anche Michele quando tira, o anche Pagli quando tira l'ultima cosa a cui pensa a terminare, prima. C'è tutta una serie di cose che le permettono che il tiro funzioni, dopodiché eh, pensano intensamente a dove va. È vero, eh? non sto dicendo pensano intensamente a dove deve andare la freccia e la freccia ci va, ma non devono collimare niente. Non, non esiste che si collimi, non si può collimare, si può indirizzare, avere un aiuto per la precisione. Sostanzialmente deve avere il pin in quella zona, cioè deve essere il pin deve essere lì, cioè. ma mm. non, eh, non, può essere non, ti, non puoi essere alzata. Non puoi e non devi consciamente avere essere sul, sulla linea. Non, non te lo puoi per me. Perché sono più, cose più importanti da, da controllare che non che non è, quella deve succedere. Quindi se io eh, consciamente devo avere l'approccio, ma poi devo non, non devo distogliere questo approccio dalla mira, perché la mira la devo lasciare a, a un sistema di precisione molto migliore che il l'inconscio. Siccome l'inconscio può avere contemporaneamente e soprattutto eh, una buona tecnica è quella di, di dire all'inconscio che tutto va bene, però, perché l'inconscio, lo sappiamo, non, non discerne il bene dal male, la realtà della realtà. Quindi se noi eh, diciamo l'inconscio che eh, ci prenderemo e eh, lo mettiamo in, in condizioni migliori, quindi già l'ottimismo eh, fa... Dissertiamo un po' da quelle che eh, la, la tipologia potremmo poi fare, ma l'abbiamo anche fatto. Già nella sovrapposizione dei due, cosa succede nel caso di un, di un tiro con un occhio? Se un occhio è, la, è la stessa identica non cosa, non c'è nessunissima differenza tra avere. Tra tirare con un occhio chiuso o tirare con i due occhi aperti. Io, che sono un miratore accanito, tiro con due occhi aperti, ho proprio un fortissimo occhio dominante. Se te non avessi un occhio dominante o avessi comunque la dominanza alternata, saresti un cattivo tiratore con l'altro. Tutto qua. Ci vuole un occhio dominante, fortemente dominante, ed è molto meglio tirare con due occhi aperti è molto molto meglio che avere due occhi aperti perché con i due occhi aperti hai una visione tridimensionale soprattutto tridimensionale con i due occhi molto più completa e hai molte più informazioni al tuo cervello anche nel tiro istintivo. e poi porca miseria la traiettoria della freccia tra le immagini molto meglio con un occhio dove se te non non avessi l'occhio dominante o l'occhio dominante ballerino non saresti un non il tuo, non sarebbe uno sport adeguato ci va o l'occhio chiuso dove è possibile o ho, ho tutti e due gli occhi aperti con una forte dominanza con uno dei occhi, fuori, con uno di non è con l'occhio chiuso che si aiuta a qualcosa anzi è peggio chiudere un occhio, si innescano eh, muscolarmente tensioni, non è conveniente tirare, molti tiratori col fucile tirano qui con le catenelle. moltissimi tiratori col fucile, po' canocchiavoli, non c'è ragione di chiudere un occhio e non aiuta di sicuro di me, non vedo in cosa possa aiutare chiudere un occhio. Tu... a meno che non abbiamo un'automiazza penso che tu ti sia capitato nel fare di il fiero perfetto ti con la stagione quindi prima tu la che hai lasciato e è solo quello ma te hai fatto la tua sequenza ottimale allora tutto si sta incastrando nel modo giusto te ne stai accorgendo e quando rilasci è perfetta la freccia perché l'hai costruita e, e, e molto poi magari faremo, e rifaremo una lezione sulla, sulla, sulla, sulla, sulla sull mente legata al tiro l'alto, in cui queste cose ci sono strategie legate a questo c'è un metodo non, non, non c'è niente per aria come si allena si, si allena al tiro con l'arco ci si allena veramente hai tanti a tirare con l'arco e cavolo se ci si allena e ci si deve allenare è importantissimo allenarsi ma c'è un metodo per mettere a zero <ride> quello ce l'hai già non c'è bisogno di farlo quello... devi solo crederci devi solo crederci e che... ecco perché la discussione primaria era quella, ma una cattiva gestione della mira, porta a dei risultati scadenti, certo, è certo che sì, è certo che sì. È sopravvalutata la mira, l'abbiamo troppo sopravvalutata non, non dobbiamo assolutamente sopravvalutare, dobbiamo allenarci ad avere una consapevolezza interiore, ma non solo mentale, ma per, per il nostro corpo, per la nostra muscolatura, conoscere il nostro corpo, perché poi è quello che dobbiamo utilizzare. Quando, quando approcciamo il tiro, la cosa principale è la mira del corpo noi dobbiamo utilizzare il nostro corpo per andare la... dal comparo al nostro, al nostro all'arco istintivo tutto quello che... che volete ma la cosa principale è la però no, io ho tirato con tutti e due forse il compound è molto sbilanciato sulla parte di single. forse per il fatto che c'è una diotra, c'è il tot di... Beh, diciamo che il, il, il, il compound, avendo due punti da collimare due punti da mettere insieme, invece il foro della visetta e la diotra eh, si fa in modo che chiude un occhio si fa prima però non è essenziale quello ti assicuro che molti non più che... tiravo ho... con però... l'occhio una cosa interessante ah, certo. è questa una, un interessante articolo di Xotti sul la mira col compallo allora intanto disserta leggermente sul fatto che in alcune occasioni a parte che è molto soggettivo il eh, punto di mira del compallo è molto soggettivo perché siccome abbiamo detto che la mira non, è, non deve avvenire in modo conscio e non deve non deve stressare il tiro, ma deve avvenire normalmente, però possiamo regolarci su PIP, e quindi VZ e biopla, quando vado in ancoraggio che approccio la mira come mi trovo. E questo è interessante per capire dove ho sbagliato nel mio approccio al mio, se non sono perfettamente allineato, perché devo già essere allineato e io devo aver già preparato tutta la mia postura, tutto il mio tiro per arrivare allineato. Poi vedrò questo punto che non sta fermo, neanche se ma neanche a Pandi sta fermo, a nessun compagno, anche a Sosser, al grande fenomeno Mr. 600, Mr. 717 su 720. Neanche a lui sta fermo, ma adotta una metodologia di non mira tale che gli permette la precisione assoluta. Quindi, anche l'istintivo non si prenderà, ma si utilizzeranno metodi etici. E anche lì si potrebbe aprire tutta una, una serie di, di discorsi, perché non si può, nello sport, non ci può essere una gara di ciclismo in cui la prima regola è quella di tenere i freni e schiacciare a metà. Non ci può essere. Quindi io devo delle regole anche etiche devo dare uniformità, Quindi non ci può essere nello sport una filosofia. Nello sport ci sono delle regole ben precise dove non bisogna essere e qui quello che si fa, è seguire le regole che qualcuno più intelligente di me, di voi, ha messo a punto e seguire. E non, e, non, e non sbagliare su quello che si dice. Questo lo dico perché dico questo. Perché nel tiro istintivo normalmente, scusate se parliamo tanto di tiro istintivo, ma è un argomento interessante, okay. nel tiro istintivo si parla molto spesso di filosofia legata al tiro istintivo. E mi sta bene, sono contento che che si sia legati alla filosofia, quindi eh, il tiro istintivo può essere solo fatto eh, con eh, tre dita con la presa mediterranea, in un certo modo, sempre con gli occhi aperti non devo stare eh, troppo no, in, in ancoraggio Beh, questa non so chi abbia inventata questa filosofia ma non, non, non ha nessuna ragione di esistere per quanto riguarda il tiro istintivo, io posso essere proprio istintivissimo, avere, approcciare al tiro in modo, ma non tirare a cavolo, perché sennò è un tiro a cavolo, se, se io non riesco a fermarmi in ancoraggio almeno uno o due secondi, mi serve per avere le sensazioni di allineamento. se no come faccio a ripetere di nuovo il tiro? non mi si venga a dire che il tiro è sempre diverso, non può essere sempre diverso il tiro se il tiro è sempre diverso inesco variabili su variabili non potrò mai, mai prenderlo mai prendere il bersaglio mai è impossibile prendere il bersaglio allora devo